Ciao, sono Luca di Mr. Gadget e oggi vorrei tornare entrando un po' più nel profondo in un confronto tra due dispositivi che competono nella stessa categoria. Da una parte ho in mano il nuovo Motorola Razor, dall'altro invece un altro prodotto che compete nella categoria degli schemi pieghevoli, ovvero il Galaxy Z Flip. Quale di questi due prodotti è il migliore? Cerchiamo di vederli passo passo, uno accanto all'altro. Se un anno fa qualcuno vi avesse detto che vi sareste trovati davanti a due oggetti di questo genere, cioè due smartphone con la disponibilità di uno schermo pieghevole, con la riedizione di un modello eccezionale come il Razor, oppure con un dispositivo di una bellezza significativa come lo Z Flip, probabilmente, insomma, avreste chiamato la Neuro, no? E invece questi due prodotti oggi sono uno accanto all'altro, sono anche nei negozi disponibili alla vendita, entrambi non facilissimi da trovare, ma insomma esprimono due modi diversi di eh, concepire eh, telefoni con lo schermo pieghevole. Allora, io voglio provare a mettere uno di fronte all'altro questi due prodotti per cercare di capire in quali eh, aspetti e dettagli eccelle eh, uno e invece in quali l'altro allora parto subito dal display guardate lascio che si spenga eh, questo Motorola per mostrarvi essenzialmente le alterazioni del display vedete ci sono queste righe ecco così le vediamo molto bene ci sono queste righe che vengono fatte eh, sul eh, display che sono veramente particolari sono le righe che sono generate dal meccanismo di chiusura essenzialmente il meccanismo di chiusura richiama all'indietro il eh, display e poi quando il telefono si chiude vedete non c'è praticamente fessura eh, nel eh, telefono viene mantenuta la chiusura con eh, una aderenza totale delle due parti del eh, telefono se invece si prende il eh, flip di samsung vedete quando si chiude il telefono il movimento invece è leggermente diverso eh, della cerniera e il risultato è che il telefono non si chiude perfettamente vedete c'è una sorta di fessura eh, sul, eh, tra le due parti del telefono che poi ovviamente si chiude nella parte eh, frontale questo causa ad esempio una eh, diciamo piega molto più eh, percepibile molto più non evidente quando passate il dito sul display però c'è anche un altro aspetto da sottolineare perché Motorola invece ha una deformazione in questo punto una deformazione nella parte alta e alcuni punti dove il display è come se facesse dei piccoli avvallamenti ma perché alle spalle di eh, questo schermo molto molto molto flessibile eh, c'è eh, un meccanismo che serve per la chiusura questo eh, diciamo che è una delle ragioni per cui mh, anche a livello tattile il display di eh, motorola sembra molto più diciamo flessibile un po più delicato rispetto invece a quello eh, di Z Flip che in qualunque momento quando lo si tocca appare chiaramente molto più solido. Eh, altro elemento importante, Z Flip dà la possibilità di eh, avere l'apertura eh, dello schermo in qualunque posizione lo si voglia utilizzare, vedete le angolazioni praticamente della eh, cerniera sono eh, pressoché eh, infinite, mentre Uh, Moderola uh, ha una posizione, vedete, che torna indietro, esattamente come lo faceva una volta: in qualunque punto lo si molli, lui tende a tornare indietro, a meno che si superi la metà e eh, si arrivi a, a bloccare il telefono. Quindi, dal punto di vista eh, della eh, meccanica, che è stata creata, eh, trovo che Z Flip complice forse anche la quantità di mesi a disposizione di Samsung per lo sviluppo e anche l'esperienza con lo Z Fold eh, sia eh, di gran lunga migliore le specifiche eh, tecniche, non serve neanche dirlo, batteria più grande nello Z Flip processore migliore, più RAM, eh, fotocamere con eh, qualità migliore quindi sulle specifiche tecniche eh, credo che non ci sia eh, assolutamente eh, battaglia poi c'è un altro elemento eh, dello, Z, dello Z Flip che secondo me è migliore eh, non avere questa specie di grosso mento in cui è inserito il sensore delle impronte digitali, probabilmente ci sono altre parti eh, tecnologiche del eh, telefono che essenzialmente lo rendono un po' meno eh, fruibile. Eh, Z Flip invece ha una eh, caratteristica tale per cui eh, il telefono si eh, utilizza intanto come detto anche eh, piegandolo eh, a metà e poi eh, c'è proprio il fatto che non ha eh, cornice così visibile, eh, c'è una cosa curiosa, no? ci sono queste parti in gomma che non sono proprio meravigliose, che servono per eh, essenzialmente far appoggiare la parte superiore del telefono a quella inferiore quando lo si chiude sono curioso di vedere nel lungo periodo che cosa eh, succederà Però la linea di massima insomma, diciamo che questa eh, gestione del, eh, del telefono con questa forma è un po' eh, più gradevole quindi anche forse sul display eh, nel complesso direi che il vincitore eh, è Z Flip e anche come aspetto generale certo aspetto generale però c'è un'altra caratteristica eh, al telefono chiuso il eh, Motorola Razor secondo me è molto bello molto più bello eh, dello Z Flip che sembra un po' porta cipria eh, chiuso in questo momento non ha eh, grandissima personalità eh, mentre molta personalità bello da eh, vedere tutto sommato originale anche nelle forme è il eh, Motorola Razor. Ripeto l'unica differenza tra i due è la sensazione di solidità estrema che trasmette il Flip, mentre il Razor dà sempre un po' un'idea di fragilità anche quando lo si apre al 100% vedete non è eh, perfettamente eh, dritto eh, il um, Razor e anche quando si parla al telefono mettendo il telefono all'orecchio si ha sempre un po' una percezione di eh, debolezza strutturale quantomeno di delicatezza più che di eh, debolezza mentre vedete che eh, il prodotto mh, che mh, presenta samsung tanto si apre proprio completamente anche nella parte posteriore la cerniera vedete che va a combaciare totalmente cosa che non succede invece è proprio un po diverso il principio del del raso per quanto riguarda poi le fotocamere credo che non ci sia eh, molto da dire, quella di Samsung è estremamente di gran lunga migliore entrambi i telefoni eh, permettono tra l'altro di fare una cosa, no? di usare eh, la fotocamera principale per eh, scattare una fotografia, no? voi ad esempio nel caso eh, del eh, flip eh, basta che schiacciate due volte il pulsante d'accensione poi potete utilizzare l'otturatore per eh, scattare la foto, certo il, quello che è, è il limite molto forte è che lo schermino qui è veramente piccolo, piccolo, piccolo. Potete fare la stessa cosa eh, con Motorola: in questo caso, non dovete schiacciare eh, niente. Vediamo se ce la faccio. Dovete semplicemente shakerare il telefono, e a quel punto, vedete il sensore principale eh, vi eh, permette di girare un video o di scattare una foto con le funzionalità che conosciamo bene eh, di eh, Motorola e da questo punto di vista secondo me eh, Motorola è di gran lunga eh, migliore come esperienza, peccato che la fotocamera non sia veramente eh, granché, non è granché la fotocamera esterna ma non lo è neanche la fotocamera principale eh, interna che onestamente lascia proprio un po' a eh, desiderare, non è eh, esattamente il... Eh, massimo. Eh, quindi su fronte della eh, fotocamera bisogna dire che sui due eh, prodotti dal punto di vista sia del scatto da chiuso che eh, dello scatto con il selfie cam Trovo eh, superiore eh, lo eh, Z Flip. Eh, batteria, batteria, diciamo che tutto sommato si equivalgono, pur avendo una batteria molto più capace lo Z Flip rispetto al Motorola, però l'esperienza poi eh, quotidiana devo dire che è molto eh, simile. Quello che cambia molto è l'esperienza invece con lo schermo esterno. Voi avete la possibilità di eh, fare delle piccole cose. Vediamo se riesco a premere sul punto giusto. No? Vedete avete comunque una la possibilità di eh, agire sulle, eh, sulle notifiche che avete sul display e eventualmente rispondere anche al telefono ma nulla a che vedere invece con l'esperienza eh, di eh, motorola no? che invece in questo caso permette addirittura anche una interazione da un certo punto di vista con alcuni dei vostri eh, contenuti eh, quindi quando voi scorrete verso l'alto adesso ce la farò scorrete verso l'alto vedete essenzialmente scorrendo verso l'alto poi potete accedere ad una forma di interazione anche con la vostra email e nel caso di messaggi whatsapp vedete in questo caso poi dovete aprire per continuare però potete eliminare ad esempio i messaggi leggerli tutti fino in fondo quindi insomma avete una serie di opzioni superiori quando tra l'altro arrivano dei messaggi whatsapp potete rispondere anche con la voce quindi da questo eh, punto di vista eh, Motorola eh, è sicuramente migliore. Molti di voi mi chiedevano se si possa rispondere alle eh, chiamate anche da chiuso, potete farlo se il telefono è eh, collegato ad un auricolare, va auricolari oppure eh, potete rispondere eh, semplicemente in eh, viva voce, no? quindi questa è un'esperienza tutto sommato secondo me eh, carina. Eh, nel complesso, ecco, mh, tutto, mh, per quanto riguarda l'esperienza d'uso dei eh, due telefoni, io devo dire che mh, trovo che entrambi abbiano una certa debolezza eh, che ho trovato nel giro di questi giorni, quella cioè che alla fine aprire tutte le volte il telefono è comunque penalizzante nell'utilizzo del vostro smartphone cioè noi siamo legati ad un'idea eh, di eredità dal passato con il telefono che eh, aprivamo e chiudevamo ma solo per rispondere alle chiamate non c'erano le applicazioni allora eh, diciamo che l'idea di dover tutte le volte aprire il telefono qualunque cosa si voglia fare secondo me è un po' eh, penalizzante sul fronte tra l'altro della qualità invece proprio mh, del display a prescindere dall'esperienza d'uso devo dire che eh, la qualità del bianco, mh, le, alcuni mh, dettagli eh, di eh, Samsung secondo me sono superiori. Mi piace molto l'interfaccia eh, One UI, qui nella versione 2.1. Motorola ha scelto invece la strada di un'interfaccia praticamente simile alla stock con la sola aggiunta del Moto Display e di alcune azioni con le gestures, però insomma diciamo che il software di Samsung è sicuramente più completo. Non si coglie molto nelle riprese ma tende a virare un po' al giallo il telefono di Motorola quando lo si piega. Nel complesso trovo che la qualità del display di Samsung anche proprio come leggibilità come attendibilità dei colori eh, sia eh, superiore insomma due modi diversi di interpretare il eh, telefono eh, con lo schermo pieghevole ripeto ancora un aspetto importante è il fatto che qui si possa scegliere qualunque angolo di apertura invece qui o aperto o chiuso o non c'è eh, nient'altro da fare due prodotti carini però però però Avete visto dunque due telefoni che hanno molti pregi, qualche eh, difetto e probabilmente delle differenze fondamentali che fanno uno dei due eh, più competitivo rispetto all'altro. Ma insomma non voglio essere io ad esprimere un giudizio definitivo, mi piacerebbe conoscere il vostro. Quale dei due preferite?